E un giorno ero in calzoncini corti insieme ai muratori e mio padre mi dice, guarda che ci sono degli amici per te. Erano i testimoni di Geova. Quando mi hanno detto, noi siamo veniti a convertirvi, vabbè, niente di male. E abbiamo cominciato a discutere, a un certo momento mi sono arrabbiato, perché uno dei criteri che loro non osservano è proprio il contesto. Perché loro prendono la frase... E lì io mi sono arrabbiato proprio. Allora ho detto loro, dico, cos'è scritto, dico, nel testo biblico dopo che Giuda tradì il maestro, e dicendo, e si benedico. E come conclude, dico, la parabola del buon samaritano, e va, fa anche tu lo stesso.